Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su MotoGP22 e mezzo, perché non è MotoGP23 anche se sembra... Abbiamo installato una mod che si trova su Race Department, ringrazio sempre i ragazzi che fanno le mod ci permettono di giocare in maniera sempre più coinvolgente. In attesa di MotoGP 23, quello vero che uscirà l'8 giugno, possiamo andare a provare le moto nuove, sono state modificate sia le livree che alcune caratteristiche tecniche proprio delle moto. La KTM ufficiale ha invitato il nostro Hermenegildo Marquez, che era rimasto fermo un annetto fuori dai giochi, a andare a fare una garetta. Quindi andiamo a vedere quello che è successo nel weekend pre-gara, il venerdì nelle FP1, il nostro Erbenegildo Marghez si leva da dosso un po' di ruggine e gli ammolla un primo posto con un 42,5. Il sabato, stessa storia nelle 3 con un 42,6 ma eh, nelle Q2 accesso diretto ovviamente tira giù, un 41,0 adesso ci aspetta la gara, però devo dire che i presupposti per Erbenegildo per tornare in modo GP ci sono tutti sinceramente. Un saluto a tutti da Barcellona, a Spagna, Bella, Bella guido. guido. I piloti hanno lamentato carenza di grip durante il weekend. Per ovviare a questo problema molti di loro hanno scelto di montare una gomma dura al posteriore. Beh, vediamo che dice eh, l'ingegnere qui di vista. Allora, le soft non ce le consiglia. Davanti ci dice di mettere una media. E dietro ci mette una hard. Eh, lo so, fanno tutti, lo fanno pure noi. Anche se devo dire che questa combinazione non è che mi ha eh, fatto impazzire quando l'ho provata nelle prove libere, eh, però vabbè. Parte primo Marquez, secondo quartaro a poi Bezzecchi. Marquez, Marquez, Bagnaia in sesta posizione. Michele Oliveira, Espargaro, Martin, Miller, Binder e eh, qualcun altro. Non l'ho visto. Zarco, Marini, Bastianini. Espargaro Fernandez, Di Gian Antonio, Rinz, Mir, Morbidelli, Nakagami e Fernandez Ogni volta tocca fare le gare su sto gioco soprattutto per dire i nomi in partenza Più che in gara, moto comunque vabbè Prima dentro cerchiamo di staccare bene la frizione Il nostro Gildo marca delle piste da un bel pochetto direi E quindi è un po' rugginito Ma tutto sommato la qualifica è stato un bel biglietto da visita Ma la gara è tutta un'altra cosa siamo da, da staccaforte qui a curva 1, dove Ermenegildo si mette comunque davanti a tutti, mentre dietro c'è Marquez, cambio di direzione, siamo un pochettino lenti, si accende la luce di incidente e non perché Marquez ci dà una carenata così in grande amicizia, ma d'altronde lui è abituato così, ma tutto sommato per il momento il nostro Ermenegildo se la sta difendendo la sua prima posizione, andiamo a girare qui al curvone in appoggio. Pronti per sta staccata, un po' complicata perché è in discesa e butta la moto per terra perché ti te scivola all'anteriore. Lo dico, il Menegitto sta a gira decisamente sciolto. Eh? Era molto, molto preoccupato nei box prima che iniziasse la gara, ma in questo momento abbiamo dato due secondi a quarta roba, insomma, non è proprio l'ultimo di scemi. Questa la facciamo leggermente diver diversa dalla IA di solito, non, non in questo momento perché la IA la fa proprio così. Oh, oh, oh errore, errore, errore, errore. Sono andati a pizzicare il cordolo, questo è veramente grave perché quel cordolo ti fa cascare solo lo solo guardi. Però tutto sommato gildo. facendo il suo e arriviamo a chiudere il primo giro con un distacco abbastanza importante due secondi e sei sul secondo che porta la ropa c'è Mark Marquez, Leggo Vignalez, Bezzecchi l'altro Marquez, Binder e Luca Marini ma cerchiamo di concentrarsi sulla guida dopo andiamo a fare una spazzolata non richiesta qua giù con una staccata furibonda e difatti perdiamo un sacco di tempo a me mi metto a guardare le classifiche degli arti quando non servono Comunque il bene Gildo sta a fa, fare decisamente una buona figura per essere arrugginito da un anno Chissà se questo basterà a garantirgli un contratto l'anno prossimo su MotoGP 23 che ricordiamo esce l'8 giugno e io non vedo l'ora come ogni anno perché resta comunque il mio gioco preferito grande amante delle moto devo dire che dà belle soddisfazioni quando ci giri stiamo a gira abbastanza tondi devo dire che ermene gildo veramente non me lo aspettavo così in gara non è mai stato così anche se vedo che dietro ci stanno a recuperare qualcosina vediamo di non fa cacchiate per pensare di averla già vinta Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, lo sapevo io, lo sapevo! Andiamo che non fa cacchiate, pensate, averla già vinta. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, mannaggia la vacca, mannaggia. Mannaggia la macchina. non ci voleva proprio sta cascata. E eh, calma, siamo finiti nel gruppone, mo so cazzi. Eh, purtroppo la ruggine si fa, vede, in gara. Tanto questo ha passato fuori da pista, non gli hanno spiegato come funziona. Adesso ci abbiamo davanti i bastianini Nakagami, Nagagami, bastianini che sta incredibilmente dietro Comunque cerchiamo di recuperare qualcosa, usiamo un po' di mappa numero 3 Adesso bisogna essere un po' più accorti qui nelle staccate perché stiamo in mezzo al gruppone e sarà facile A che ridire con loro, ma porca miseria eravamo primi Non ci voleva proprio quella caduta andiamo davanti a Bastianini che cerca di farsi sotto a Nagagami Gildo per il momento può solo guardare, quello che se stavamo usando la mappa numero 3 non è tutto sbagliato perché qui la potenza del motore non la usiamo davvero e tutte queste spazzolate di certo non fanno bene alle nostre gomme mamma mia come sono passate vicino a Nagagami che è stato infilato da Bastianini Il nostro KTM, attenzione che c'è sta di Gian Antonio che cerca di parcheggiarci la sua Ducati dentro la fiancata. I cambi di direzione sono particolarmente pericolosi contro la IA perché loro tendono a non vederti, cioè vedono proprio... Mannaggia, mi se ne è proprio sta cosa, raga. Andiamo un po' di scia dei nakagami Tocca Abbassare la mappa. Mamma mia come se ne vanno, come se ne vanno. Staccata furibonda per non finire soprattutto dentro a nakagami Ci siamo riusciti, ma non so come ho fatto. A fermare la moto. Cambio di direzione. Porca mi sarebbe brutto il naso. Attenzione che il ne è però ci prova all'esterno in un punto difficilissimo. A superarli tutti e due, forse, forse uno solo. si prova a mettere all'interno non ci riesce Nakagami invece me ne dà una pezza e mi manda pure a fanculo non ho capito che vuole uh... attorno di me il nel casco canta voglio una vita spericolata mentre accelera sopra il cordolo e a me mi prude proprio il naso dio Dio, oddio in discesa era meglio non farla sta cosa ma mi prudevo troppo il naso ancora mi prude sopra c'è il retirigno se riesco a arrivarci vivo magari io oddio che prurito che prurito ci abbiamo avanti tanto espargaro che va a staccaforte, forte pure noi andiamo a stacca forte ma un po' larghi mamma mia che liscio all'anteriore di nagakami con il nostro posteriore pure qui andiamo a provare a incrociare ci riusciamo riuscimo a fregare una posizione espargaro però però ci si ributta dentro all'interno, tacci sua che mollate il manubrio per mandare a fanculo, ma potete mandare a fanculo dopo alla fine della gara andiamo a mettere la mappa numero 3 adesso con la scia la sfruttiamo, usciamo forte, andiamo a superare e spargarò. Adesso abbiamo davanti Martin e qui c'è uno che è andato lunghissimo, non so chi è, Morbidelli, ok, che sta in difficoltà, direi. Noi stiamo a cercare di recuperare qualche posizione, quando manca praticamente un giro alla fine. E Siamo in combattimento con questi due, che sono in combattimento tra loro. È una cosa a catena, però vanno larghi tutti e due, il meneggito proprio a infilarsi all'interno, ci riesce, gran sorpasso. Adesso ci abbiamo davanti Elena e Bastinini, attenzione che le due Ducati provano a rinfilarsi dentro, che poi educati è Ducati una sola in realtà perché quell'altro c'è la Yamaha E ci ripassa un'altra volta Martin. All'esterno non si può fare, il menegildo che hai fatto? Mamma mia che sorpasso che ha fatto il Menegildo! La gomma dietro inizio a sentire che mi scivola tanto, raga, anche se in realtà non è consumatissima. Oh, che famo? Un passaggio? staccato una furibonda di Ermene Gildo che però va a lungo attenzione se casa abbia casco eh porca puttana ma porca, è quella puttana eh ragazzi purtroppo la ruzza si fa sentire eh peccato bei duelli mi sono divertito ma purtroppo siamo di lunghi e eh, ormai con due giri alla fine anzi con un giro alla fine è un peccato comunque c'è da dire che Ermene Gildo il passo ce l'ha ultimo giro in solitaria per il nostro MNG, che dentro il casco sta a tirare madonna è già arrivato alla scomunica via mail, praticamente che peccato però raga, mi stavo veramente a divertire però se nel giro secco è più facile, in qualifica, devo dire che nel combattimento corpo a corpo un po' la IA che non aiuta, ma stavolta è stata tutta colpa mia Fa ben sperare per la stagione, ma dopo una gara del genere non so se KTM gli, gli farà un contratto. Lo sapremo all'uscita del MotoGP23, perché adesso andiamo a chiudere la nostra gara, mentre Giorgio Martine fa il suo giro veloce, 42, 44 e 27. E noi andiamo a chiudere ultimi, mannaggia la miseriacia. Vince Maverick Vignales, secondo Marquez, terzo quarto ropo. Poi Bezzecchi Marini, binder Marquez Bagnaia, Jack Miller e Augusto Fernandez e vanno a chiudere la top 10. Il nostro poro Hermene Girdo Marquez va a chiudere ultimo con un giro veloce di 41 41,968, ragazzi. Quindi il giro veloce in realtà è di Ermene Girdo. È un peccato, ragazzi, mi sono divertito, devo essere sincero, bei duelli, bei combattimenti Purtroppo siamo cascati due volte. Se caschi due volte, ragazzi, c'è medicina, Cioè, insomma va bene tutto, però, per quanto uno può cercare di recuperare, è un peccato perché stavamo primi da soli, proprio in eh, sciortezza. probabilmente l'avremmo portata a casa, c'eravamo un po' più di costanza, madonna che è successo da dietro, morti e feriti, comunque tutto sommato, il nostro ritorno in MotoGP non sembra malaccio, c'era un bel feeling con la KTM, però voglio continuare a provare, perché anche Aprilia, come tutti sanno, cioè come tutti sanno che cazzo lo sa, non è che lo sanno tutti, vabbè, comunque chi segue la carriera di MotoGP sa che Aprilia è la casa per cui tengo e quindi mi piacerebbe ricorrere in Apriglia, tornare agli origini che fu la prima carriera che abbiamo fatto quella in Apriglia, però dovete se ci riesco a trovare il feeling, per un momento con KTM non è andata per niente male detto questo ragazzi io spero che vi siate divertiti, fatemi sapere che ne pensate se aspettate anche voi come me in trepidante attesa l'8 giugno perché esca MotoGP23 detto questo ragazzi io vi ringrazio come al solito del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti